questo immaginate se fulmina la prestazione 5 questo. in diretta che meraviglia guardate di qua ecco ritorna se io faccio così cosa succede? no quello sta tocchiniando ancora eccolo qua e se io faccio così eh, come si chiama returnal andiamo vai spero di scritto giusto se faccio così lo cambia Mm -hmm. però Però però però l'avrò fatto anche in live. Provate a controllare. Sì, <ride> grande. Fantastico. Allora, tra l'altro, il titolo ci sta benissimo anche con Returnal, perché come tutti sapete, è un roguelite e quindi ci sono i cicli di Beh, se uh, vuoi possiamo fallimento. cambiare anche quello, ho preso gusto. No, no. Lasciaci, lascialo. Allora, quello che avete visto mentre Alessandro toccava, come suo solito, poi qualcuno lo denuncerà perché non è possibile. Io tocco. È... La Venere Gombosa. <ride> è la sequenza eh, che appare quando si muore e si ricomincia un ciclo. Io ho fatto due partite. Due? Con la prima. No, scusate, tre partite. La prima eh, è come un boss che ti obbliga tra virgolette, a morire. Eh, nel senso che penso che si possa battere, però è fatto come vanguard per dire, è fatto per ucciderti. Dopodiché ho fatto la seconda partita e con quella sono arrivato al secondo bioma, eh, e là sono morto. E poi ne ho fatto un'altra brevissima che ho chiuso per poterne iniziare questa nuova con voi. In questo primo bioma c'è qualcosa di molto importante per la lore, perché non è solo un roguelite frenetico e sparone ma è anche molto interessante a livello di lore cos'è quella cosa? questi sono dei nemici che sparano delle, dei proiettili perché questo è un bulletel è un bulletel in 3D e non è facilissimo giocarlo con, con, con un controller mm. già non mi piace no no no no bellissimo bellissimo proprio lavoro mm. bellissimo quant'è che costa Più. sta cosa? Io mi chiedo perché non si può mai atterrare in un pianeta ospitale ma deve essere sempre un mondo inospitale pieno di, di cose tentacolari che sparano laser da tutte le parti E poi, sì. e poi Che cos'è questo scrigno con questa pistola? Perché delle palle con i tentacoli che sparano globuli energetici devono avere gli scrigni con le pistole Chi cazzo li ha messi là? Ma perché è figo Ale? È figo e basta, cioè non devi farti domande. La risposta è sì, Master Giullare, la mia arma è normale che respiri perché dalla lore arma biotecnologica e spara baccelle. Chi ha costruito questi gradini? Eh, un carpentiere. Ma no, cioè su domande. Allora, io. Adesso cerco di medesimarmi. Eh, atterro in un mondo sconosciuto bene, vedo che è frequentato da cose de merda perché fa schifo, fa schifissimo e vedo però che questi cosi tentacolari perché non potevano non avere i tentacoli perché sennò, eh, cioè, eh no una roba non può essere brutta e cattiva se non hai i tentacoli e vedo che ci sono scale di pietra, ci sono scrigni, ci sono statue, ci sono armi che si impugnano palesemente con, palesimente, palesimente palesim con una mano col pollice opponibile. Quindi, quindi, mi chiedo, e beh, noi siamo bloccati in un loop temporale, nel senso che non sappiamo come mai eh, quando moriamo rinasciamo a partire dalla, dalla nostra astronave, non sappiamo perché possiamo, abbiamo questa capacità, ma abbiamo scoperto che gli esseri che hanno creato questo posto avevano lo stesso problema. Erano anche loro bloccati in un loop temporale. Quindi i mostroni che stiamo facendo fuori, imporabilmente, non sono gli abitanti originali di questo pianeta? Uh, penso che lo siano e che siano incappati in questo problema. Ha anche una componente metroidvania a questo gioco, nel senso che ci sono alcuni luoghi che non si possono raggiungere subito in base a determinate meccaniche e quindi bisogna sbloccare durante la run degli oggetti che ti permettono di fare determinate cose uno di questi per esempio era questa spada che permette di eh, attraversare alcune barriere ci sono tutta una serie di drop un po' alla diablo quelli rossi sono armi quelli verdi sono vita quelli viola sono eh, cose maligne Uh, che ti procurano delle avarie alla tuta Ne vedete una in alto a sinistra Accumulo competenza disattivato Per esempio questo scrigno è viola Si può purificare con lettere Che è anche esso un drop viola Se no ti crea un'avaria Con tre avarie sei in merda 70 bombe per sta roba ragazzi 70 bombe Ma io la trovo eccezionale cioè, tu trovi 70 euro ben spesi per questo gioco che fra tre mesi troverai a 40. Adesso potremmo partire a manetta con il mercato sì. di videogiochi insostenibile, i costi eccetera. Però boh, è tutto tentacoloso, molto veramente, ma non, non, lo, so, ecco non lo so. Ma non so, avete notato la fluidità del combat, delle cose che si possono fare? L'adrenalina che scorre nelle vene a me devo dire che piace molto la varietà del level design cioè tutte le varie sfumature i punti luce questi colori così curati studiati non è che sembra che abbiano preso il rullo l'abbiano intinto sul nero e pff, me l'abbiano spalmato sul monitor assolutamente che, no che, guarda che profondità che pesantezza che profondità Sì, sì, <ride> cioè, cioè, no quella paletta di colori questo è meravigliosa c'è il nero, c'è il nero chiaro, c'è il nero scuro, c'è cioè, ci anche il nero slavato. Bellissimo, bellissimo. Poi tutti sti cazzetti che ti rincorrono e ti spariscono sul il culo. Bellissimo. Cosa? Sarei cioè, curioso no. di sapere dove infili le munizioni su un'arma bio, sti cazzi. No, infatti le munizioni sono infinite, però hai un cooldown per la ricarica e hai una meccanica molto simile a quella di Gears of War, per cui quando finisci le munizioni hai questa barra e se tu premi nel momento corretto, ti ricarica molto più velocemente. Questa qua siamo noi, di un altro ciclo. Questa qua? È morta chi? qua. Questo cadavere a terra. Ah, scusami. Vedete? Oh, ah, La tuta è uguale. Siamo noi di un altro ciclo? Esattamente. Eh, scusami, eh, un... scusami, eh, scusami. E scusami, scusami, scusami. E adesso non mi vengono in mente tutte le teorie del viaggio nel tempo, di rivedere tu, il te stesso di un altro, ma non ti si dovrebbe sbomballare il cervello a vederti morto lì davanti a te? Stai tranquillo che gli si sta sbomballando e tra poco ti, ti mostrerò anche come, ma intanto leggiamo questa registrazione che lei ha lasciato. Anzi, ascoltiamola. E io no. Diario esplorativo, Atropo. Diario esplorativo, Atropo. Helios è fuori uso, la fuori sua astronave. Devo rassegnarmi. All'inizio avevo, All avevo pensato di, di fondere i suoi sistemi non con non quelli dei senzienti. Nella speranza che, nella speranza che queste macchine, macchine potessero ripararlo, che sono le creature che troviamo le qua. Ma le migliori menti della nave madre, della non, madre non ce l'hanno fatta. Quindi non quindi posso, non posso salvarlo. Morirà e io resterò sola. E io resterò sola. E, guardate, oh, sto quasi piangendo. Oh. Anch'io ma non per gli stessi motivi <ride> beh eh, credo che abbiamo trovato un boss adesso morirai e ricomincerai eh, penso di sì, sì. sì. veramente Vale pazzesco ecco qua morti prima run quindi, sono soddisfazioni. sono troia. Non l'avevo mai trovato questo. E adesso so che bisogna stare veramente molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto attenti. Un'altra cosa che vi state perdendo, purtroppo, per voi, è il controller PS5 che tramite il feedback esatto mi sta facendo trovare delle sensazioni che, io non so, toglierlo dal culo. Mm. No, penso che lo lascerò là in effetti Questo è lo stato della mente di questa persona In un mondo alieno c'è la sua casa natale Aspetta, di chi? Non ho capito, non stavo ascoltando La casa della protagonista E perché è qui? Perché è chiaramente problematica Vedi quindi, muori continuamente, però sì. parti il senno eh, sì, E dove ci vorrà portare questo gioco? Tu cioè, riesci a capirlo dove ci porterà, o semplicemente non ci porterà? Allora, parte? intanto, o secondo me ci porta con lui, ci porta eh, in due punti. Il primo è all'interno della psiche della persona, che a quanto pare aveva problemi, perché eh, si può esplorare quella casa per due volte. Adesso è inaccessibile, ma io l'ho esplorata, e all'interno. Uh, ci sono i suoi oggetti personali tra cui delle medicine allora mi hai fatto voglia di scoprire di più quindi io adesso vado a cercare qualcosa su questo gioco mm. io non continuo ma vado invece alla... al secondo bioma visto che posso farlo così vi mostro un'altra zona diversa oh che colore hanno aggiunto? il rosso il o il rosso. viola? Sì, no il rosso però l'hanno sostituito al colore di prima non è che l'hanno aggiunto Che bello Le lande scarlatte Volei capire, vuole saperne di più sulla trama di questo gioco Allora adesso Io sto leggendo una, uh, una spiegazione sul finale Che non dirò perché non voglio rovinare il gioco a nessuno Grazie Vi dirò solo se vale la pena oppure no Tra l'altro è una spiegazione lunghissima eh? ti sembra, un libro, ti sembra un libro Vedi che c'è profondità Mi fai una cortesia quando vedrai il finale ti puoi riprendere in faccia con Proprio fare un video in alta definizione così vediamo proprio il momento in cui ti tirano la secchiata di merda in faccia e ti entra anche un po' in bocca. Quanto hai detto che l'hai pagato? 60? 67, 67. Questo gioco qui ti costa 3,94€ all'ora per finirlo. Ma hai visto quanto dura? Sì. La storia principale. Hai fatto also how long to beat? poi se vuoi gli extra dura un filino di più ma proprio un pelettino mi costa x all'ora per esempio andare <ride> al cinema quanto lo reputate valido in termini di costo? Cioè, ah vi no. costa. Eh, capito. è bellissimo il tuo ragionamento però attenzione non intendere la mia posizione eh, indipendentemente dal prezzo se li vale li vale e indipendentemente dalla durata cioè non è che eh, un assassin's creed alla è, è meglio speso i miei soldi, sono meglio spesi per quel gioco solo perché dura 100.000 ore. Perché devo raccogliere esatto. tutte le margherite di esatto. È proprio quello che volevo dire, <coughs> ma io trovo che ci sono dei giochi che non mi accorgo assolutamente di starci giocando, eh, di stando a giocarci. come si dice in italiano, per veramente tante ore. Per dire, in persona 5, io non mi sono accorto di aver passato le prime 20 ore sul gioco per dire. Per me era appena iniziato, mentre in altri giochi dopo 6 ore dico madonna ma quanto finisce? Vabbè, comunque io consiglio tutti questo gioco e se non volete giocarlo, cazzi Va bene così. Benissimo, grazie. Ehm, fantastico. E mi me pensavo eh, di fare è il giornalista. Perfetto. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. E poi hai detto no intanto io vi ricordo un momento spam Grazie. di seguirci nel canale di Twitch qua dove siamo adesso in live mercoledì dalle 21.30 di iscrivervi anche al nostro canale di Youtube dove carichiamo il meglio della live o soprattutto di unirvi al nostro gruppo di Telegram dove ce la ridiamo io mi porterò sempre nel cuore questi meravigliosi colori per tutta la settimana